grande successo rispetto al fatto di essere un film difficile di non essere un film commerciale di essere un film che si pone dei problemi questo tipo di attenzione questo tipo di interesse da parte di un pubblico eh, trasversale cioè di gente di giovani e anche di meno giovani ehm, penso sia dovuto a vari motivi uno però credo che sia il fatto che il film quasi prende in contropiede eh, un pubblico che non si aspetta da un film che vengono trattati dei temi mh, che noi siamo qui in, un, in, in una città tradizionalmente rossa anche se recentemente è stata battuta dalla destra eh, in cui sinistra, su cui la sinistra ha sempre taciuto. Cioè, una critica da fare alla sinistra è che da molti anni si è totalmente dimenticata di una dimensione laica. Di fronte al papato, di fronte all'autorità del papa, non c'è stata nessuna distinzione di discorso. Questo ovviamente per la catastrofe dell'utopia socialista, questo si sa, insomma nel momento che è venuta a mancare questa utopia perlomeno si è creato un, un vuoto catastrofico che è stato riempito da altre forze da altri sogni, da altri ideali ecco. ma di fatto alcuni spesso hanno parlato della, proprio della solitudine del laico di una posizione che appartiene a tanti ma di cui i media non parlano e di cui la sinistra non ha mai voluto parlare di cui la sinistra si è volutamente disinteressata di cui invece il grande interesse da parte del pubblico, giovani perché quelle domande che si pone il film e ce le poniamo tutti, sono delle domande che credo chi è umano, chi è uomo, chi è donna si pone insomma la propria esistenza i limiti della propria vita se esista un al di là, se non esista, è tutte cose che non sono eludibili da nessuno e il parlarne credo abbia suscitato un certo interesse. Allora io invece comincerei con una domanda a, a Piera degli Esposti, bolognese, attrice che ha lavorato con alcuni autori Importante del cinema italiano. Benché abbia una filmografia abbastanza ridotta, però ha lavorato con italiani, con Monicelli, con la Vermuller, con Ferreri, con Ingozzi e adesso con, con Bellocchio. Eh, ecco, mi piacerebbe che tu raccontassi come eh, Bellocchio ti ha presentato questa parte, che a distanza di tempo, io stasera il film non l'ho rivisto ma mi sembra che sia una parte enorme che invece in realtà è una parte di pochissimi minuti um... <coughs> l'occhio uh, mi ha chiesto se, se, se um... Se facevo, questa, se facevo un personaggio nel suo nuovo film e, e io ho detto, gli ho chiesto se, che volevo interi avrei lavorato con lui se mm. potevo leggere la sceneggiatura e lui mi ha detto, posso dirlo sì che sì. veniva in mente che Woody Allen quando gli chiedevano di leggere la sceneggiatura mandava un signore all'attore o la sceneggiatura, aspettava che l'attore finisse e poi riprendeva la sceneggiatura e andava via insomma allora io ho detto la terrò benissimo e ho letto la sceneggiatura sono veramente così sono, sono morta dal ridere e anche dalla, sono stata colpita insomma in varie direzioni il riso è sempre un segno della nostra, del nostro essere anche feriti colpiti e così ho detto eh, che avrei fatto il provino perché dell'occhio eh, e come attrice aveva piacere giustamente di farmi un provino e così gentilmente si è prestato a fare mio nipote, mio nipote che poi nel film era castellito e abbiamo fatto un provino. E io ero così felice di fare questa Maria che volevo assolutamente farla. Eh, però non volevo neanche ritelefonare per sapere come era andato il provino però dopo qualche tempo ero diventata un po' amica della casting un'amicizia un po' no anche lei lo meritava Beatrice Kru ma anche un po' opportuno così e così eh, so, mi sono detta come andrà chissà come andrà mm -mm. intanto l'occhio mi ha richiamata e ha detto che è proprio un suo tratto, lo avrei capito dopo, il provino è andato benissimo, però ne vorrei fare un altro, questo lo dice anche sul set, dice la scena, ma ora la rifacciamo così, uno è contento perché non ha sbagliato e poi intanto così ne fa un altro, come vuol dire lui. Insomma, ehm, e così sono tornata per la seconda volta a fare un provino perché ehm, diceva. Bell'occhio che non si scriveva perché non, tenero, non lo guardavo. Guardavo chissà dove guardavo, forse guardavo perché lui non era vero nipote, qua, là, o forse perché pensavo che non mi desse la parte. Insomma, guardavo per aria, ecco. Allora mi sono messa lì a guardare lui eh, e dopo un po' di tempo ha telefonato questa signorina, signorina Beatrice Kruge e mi ha detto è tutto bene zia Maria. E io sono stata molto contenta di questa.. Vicenda. Ancora di più quando sono stata sul set, perché come ho detto già una volta, insomma lo ripeterò, l'ho detto a lui, lo credevo più cattivo, no cattivo, sono un po' nervoso, ecco sì nervoso, e invece eh, mi ha aiutato tanto e mh, io ho bisogno soprattutto di affettuosità, anzi si può dire che faccio l'attrice, non tanto per danaro o per avere la piscina eh, o una villa ma per avere maggiore affetto, affetto. e lui mi ha dato affettuosità sul set e questo eh, mi ha, ha fatto un po' calmare questo eh, ansia che se no mi domina così eccetera e pare che abbia dato risultati buonissimi questa calma No, nel senso dico buonissime nel mio piccolo naturalmente nell'essere la zia perché ecco buonissime sono stata una zia calma intanto ecco, capivo quello che dicevo mi piaceva molto la sceneggiatura come ho già detto il film mi è piaciuto molto ma insomma credo anche a voi e, basterebbero queste parole illuminanti ha detto secondo me Bellocchio adesso così semplici che solo, posso dirlo, sì, un, un, un, un matto dice, un, un matto, una persona, no, un matto, per me un matto, è una persona di tutto rispetto, quasi come un, una persona, l'unica persona a cui crederei, ecco, il bellocchio ha questa cosa anche matta, vera, lucida, dice abbiamo parlato di questo nel film infatti tutti vanno a vedere il film perché sono incazzata sono incuso, di che parlano quelli contro gli altri, in verità si parla di noi stessi dunque sono felice di aver partecipato e anche di essere stata centimetrale, cioè dentro il centimetro della macchina da presa io che di solito sono un po' scarabattola, grazie a lui e... basta Rispetto a questa prova d'attrice formidabile eh, della, della degli esposti, invece vorrei chiedere a Bellocchio eh, se era veramente così la parte, oppure se in sceneggiatura era diversa e si è andata modificando e si è un po' anche costruita attorno all'attrice all degli esposti. Sì. No, mi pare che la sceneggiatura eh, come testo sia stata rispettata sostanzialmente eh, anche perché è una scena, una scena divisa in tre poi è stata rielaborata questo grazie anche a un suggerimento di Sergio Castellito perché la scena aveva una scansione diversa cioè la rappresentazione cattolinesca del martirio della madre era tutta spostata a prima, dopo invece abbiamo lavorato e abbiamo concluso la sequenza con lui che torna a vedere il fotografo che... No, invece il colloquio è una di quelle scene che si giocano con una tecnica assolutamente semplice, almeno così io credo perché c'è poco da fare degli svolazzi o delle inquadrature è nella potenza dell'interpretazione di quel dialogo lì insomma. campo contro campo un, un piano più ravvicinato, leggermente più lontano infatti voi vedete che tutto il grande dialogo eh, si risolve così, alla fine si alzano in piedi si abbracciano però eh, tutto nella voce, nell'espressione, in quel tipo di sguardo, così come illuminato, anche nel in come lei per esempio muove le mani. Io, secondo me, e credo di aver avuto ragione, lei era più che perfetta per quel tipo di personale, parlando in termini cinematografici, no? C'era soltanto un problema di emissione della voce, nel senso che... Essendo i due attori vicini tra loro, io, se, io sentivo che l'emissione della voce doveva tener conto di questa verosimiglianza di distanza ecco. e su questo abbiamo un po' non discusso, ma così: abbiamo riflettuto nel senso dell'emissione. Infatti, vi sarete accorti che c'è tutta la parte centrale, lei parla quasi sottovoce. No? Su un ritmo che è perfetto, ecco quello, ma era solo un discorso di, di, di volume, ma anche di timbro della voce, ecco. questo è molto importante perché è tutto in presa diretta, non c'è nulla di doppiato, insomma, non, per il resto. Eh, basta. Ecco, io vorrei anche ricordare che eh, il film è stato presentato a Cannes e che durante la proiezione nel grande teatro Lumière di, di, di Cannes eh, c'è stato un applauso alla fine della, della, di quella sequenza della scena e c'è stato poi un applauso fortissimo sui, sui titoli di coda a parire del, del, del nome della, della degli esposti che vuol dire che anche al festival la, la, questa prova è stata molto, molto sottolineata e qui volevo chiedere ancora una cosa degli esposti il film è, è probabilmente l'unico film da moltissimi anni che suscita eh, un dibattito che in realtà poi non, non si è ancora sviluppato, forse non si svilupperà ma è, insomma un dibattito abbastanza forte e, e è un film eh, che sembra spingere anche un po' al duello il duello che c'è nel film ma che in qualche modo ha coinvolto oh, una parte della, della cultura italiana Ecco, ti è capitato di partecipare a questi duelli e di essere tirati in campo e di dover difendere? E... No, cosa dico... sì. no, dovrebbe... no, no, che sì. E, e, e Oreste Fornari, che era con me a una festa prima, da no, buon ricordo, vabbè, insomma, eh, era una festa a Roma, era una cena. Eh, a un certo punto parlava del film, di questo film si parla molto alle cene, alle feste, adesso io non sono così festaiola ma diciamo che quella sera mi è capitato di essere lì e su 70, 80 persone, tutti parlando di questo film Fornari voleva ragione su delle riserve che lui aveva eh, sul film, che delle cose gli piacevano, delle cose no e io dicevo, va bene, questo e' Il tuo parere che tu, tu mi stai continuando a venire addosso con delle responsabilità, delle risposte che io ti do in questo modo, ma intanto, mentre gli dicevo, il spin secondo me è, è anche infernale, forse anche un po' bell'occhio, anche un po' sul furio, lui ha cominciato a fumare, no fumare, era appoggiato a una candela che era dietro di lui, ma lui non se ne era accorto, perché stava piegato verso di me, che era in un altro tavolino, e intanto cominciava tutto un fumo a salirgli così ma lui tenace un po' freddino com'è così continuava a dire nah, nah, perché non mi rispondi a questa cosa cosa direbbero Dico: ma anche i laici dicono così comunque dico tu fumi tu fumi nel senso tu fumi fumo e infatti la, si è infiammata tutta la giacca anche così allora lui l'ha tutta mettere per terra tutti i padroni di casa hanno detto ma così con un buon ramendo si toglie di fumo era abbastanza scocciato ma nonostante questo si toglie la giacca che il rammendo che comunque era una bella giacca da sé da una giacca sa, decente eh? che è, ha continuato ugualmente anzi a questo proposito altri 4-5 non altro tavolo si sono accaniti anche loro dunque io ho pensato ma questo film è un successo non solo eh, di botteghino no perché mh, mh, mh, insomma è un successo eh, perché la gente continua a, a, a, non, non dico a fumare ma dico a parlare, a incendiarsi, a buttarsi in aria, anche quando dici, va bene, se, se, se, uh, a, anche le telefonate che ricevevo e che ricevo naturalmente da persone che mi ritengono no, no, no, responsabili dal fatto che sono dentro dice, uh, il film per me è questo, quello, perché uh, alcuni, come sapete è un film amatissimo, alcuni possono vedere sempre questo può succedere, ecco, anzi questo ha, ha, fa, ha fatto così, beh, che io mi sono ricordato quando facevo la sceneggiatura con Ferreri, eh, con Lascia Marini Ferreri diceva, che dice la famiglia del tupello, avete questa storia di questa famiglia che non si so capisce un, eh, so un cazzo, beh, beh, beh. allora la famiglia del Tufello torna a pigliare il biglietto, insomma sempre questa famiglia che pigliava il biglietto, toglieva il biglietto, c'era cioè, che cazzo di famiglia, eh, che una famiglia, la famiglia, e noi eravamo disperati, Lascia sempre con questo biglietto e non biglietto, Bene, in questo senso, di Bellocchio è un successo. Per amato anche Ferreri, perché dico che le persone si causano, si incendiano, si cioè, cioè. allora, incendiano. di Cannes, mi sembra che a Can abbiano fatto una piccola censura. La, la bestemmia non è stata sottotitolata. No. Ti volevo chiedere no, se. No, non è, non è stata una censura, è un, mis un piccolo mistero, nel senso che ehm, il sottotitolaggio è stato fatto da una ragazza francese molto molto brava, eh, che aveva già sottotitolato altri miei film. E mh, quando io ho controllato i sottotitoli francesi, ho, ho visto, ma eh, non hai tradotto la bestemmia. E la sua obiezione, assolutamente in buona fede, sua, personale, nessuno... No, ma guarda, è inutile, perché tanto il pubblico francese capisce automaticamente che quello sta bestemmiando. In, in realtà poi, durante la proiezione, dopo la proiezione, più di uno francese mi ha detto, guarda voi avete un po' sbagliato a, no, a non tradurre, perché potrebbe sembrare come una piccola autocensura. In realtà non, non lo era assolutamente stato nelle intenzioni, perché, ripeto, questa ragazza, in totale buona fede, ehm, era, era ed è convinta che eh, fosse immediatamente comprensibile eh, il fatto che ad un certo punto il fratello eh, urlasse questa bestemmia. Eh, ma credo che lì ci sia un problema anche visivo, nel senso, come dicevamo prima, eh, se tu eh, vedi un film e ti abitui in modo automatico a vedere i sottotitoli, che sono un'immagine anche loro, nel momento che ti mancano, dici, come mai, questo mm. ha detto una, una qualcosa, certo. e non, forse questo è che lei non ha pensato in un certo senso, però non, non è assolutamente no, una censura. No, volevo chiederti, mi spunto da questa osservazione, per chiederti se in fase di sceneggiatura o ancora prima in fase proprio di costruzione eh, del, del, del soggetto, eh, tu avevi... In mente di, eh, di, di far pronunciare la bestemmia, se è stato invece se hai avuto dei ripensamenti e se adesso confermeresti comunque no, adesso lo confermerei in assoluto, voglio dire anche da parte di molti cattolici, sacerdoti, io, la, la prima persona che mi diede questo spunto che io mi sono, che ho utilizzato, mi sono giocato in varie conversazioni col pubblico è stato proprio quello. Della, del grido di disperazione di Cristo sulla croce questa non è una mia idea non ce l'ho pensato io è proprio un sacerdote all'uscita del film noi facciamo delle proiezioni un po' prudenziali anche per e lui disse no anzi io ho pensato subito a Cristo sulla croce che disperatamente chiede al padre perché lo ha abbandonato è la stessa cosa e nessuno, anche persino direi tranne alcuni eh, molti cattolici hanno fatto anche delle critiche ma nessuno si è fissato su questo perché è così evidente che non c'è l'intenzione di offendere la chiesa o la religione cattolica ma semplicemente di rappresentare la disperazione assoluta di un fallimento di una vita e poi contemporaneamente la capacità istintiva di quest'uomo di, di rispondergli con un abbraccio che questa cosa è però voglio anche aggiungere che mentre nella sceneggiatura questo era accennato cioè quello bestemmia quando è stato il momento di girare ci sono stati dei problemi ci sono stati dei problemi nel senso che io sentivo come anche a livello di troupe la pesantezza la delicatezza di, che un attore in un teatro di posa urlasse e varie volte perché questa scena è stata girata varie volte questa, questa bestemmia con, una, con un con un volume così alto tanto è vero che io stesso eh, ero leggermente interdetto perché alcuni miei amici alcuni collaboratori mi sconsigliavano dal farlo altri invece mi richiamavano ad una certa coerenza e io ho dato ascolto a loro e sono stato molto contento di averlo fatto perché mi hanno detto ma perché ti devi censurare se quello è il grido se quello è l'apice di un qualche cosa ma perché te lo devi negare e quindi nonostante ci fosse un'atmosfera ehm, diciamo abbastanza eh, contraddittoria ehm, durante la ripresa eh, e diciamo da parte di una parte della troupe di, se non di aperta ma di silenziosa disapprovazione abbiamo l'altro stesso Abbiamo anche opinioni del critico, domande. Dove il microfono? sembra chiaro che lei è Diana Sereni, cioè voglio dire.. Sì, e Diana, Diana Sereni? non lo so, qui è il mistero, mistero dell'arte. No, ecco, voglio dire che in questo film ci sono una serie di eh, momenti di sconfinamento, cioè. È un film apparentemente realista, anche se si basa su, una, ehm, eh, su uno spunto del tutto eh, paradossale, eh, non realistico. Però tutto quello che accade potrebbe accadere nella realtà, ma ci sono delle zone in cui lo sconfinamento, in qualche cosa che non è realistico, non è assolutamente surreale, ma non è realistico, si accentua. E si accentua appunto nell'incontro con questa ragazza, che però potrebbe essere assolutamente normale una giovane pittrice molto bella che ammira questo pittore abbastanza illustre e utilizza questo equivoco perché gli vuole far vedere i suoi quadri eh, che poi anche lei faccia parte del complotto questo è possibile ma così come è certo che ad un certo punto eh, si direbbe in un, in un romanzo sentimentale prevale l'amore ecco prevale il fatto che eh, c'è qualcosa che va oltre la, eh, il calcolo di un complotto eh. poi lì mi sembra chiaro il fatto che Ida Lampi sia la vera maestra di religione che il bimbo dice è bruttissima mentre Diana Sereni non è la maestra di religione questo è fuori dubbio insomma chi è è una che è complice degli altri oppure una che prima era complice e poi non è più questo fa importanza ecco eh, non... certamente il film Voglio, voglio anche aggiungere che il fatto è chiaro, qui bisogna sempre essere molto chiari e io vedo una sala molto premita, vuol dire che se voi restate ad ascoltare siete in qualche modo interessato a quello che accade, però sicuramente questo non è un film facile, è un film molto spesso che mi viene detto da qualcuno che io ho visto due volte che ha tutta una serie di domande a cui secondo me non bisogna dare delle risposte troppo esplicite, troppo definitive perché non le ha ma certamente eh, tocca eh, torno a ripetere delle, delle zone che molto spesso eh, vengono appositamente dimenticate, taciute, nascoste, annullate, ecco, si direbbe. E questo eh, credo, infatti, la reazione: eh, secondo me, la reazione, io sono stato qualche volta eh, in, in alcune proiezioni. La reazione è di un'attenzione, non dico di uno sbigottimento, ma di uno stupore mai di un entusiasmo come potrebbe essere, non so, l'entusiasmo uno va a vedere un film eh, un film d'amore, ecco, non so, eh, c'è questa, questa grande attenzione, che forse vale di più di quell'altra cosa, anzi vale di più senz'altro per me. So se non mi rimane anche stanotte, ma eh, Ettore dice a Fuoco, la beatificazione di sua madre è vera? O... Perché altrimenti ci sarebbe una violazione della privacy dei pizzafuoco, no? perché legalmente non è che Ma lei Ettore, può parlare... Non cioè, mi di... confonde Ettore con Ernesto? Eh, no, Ernesto è maestro. Sì. È, è il pittore. Sì. E Ettore, almeno io... Voglio... E Ettore... eh, Esatto. E che c'entra Ettore con... Cioè, Ettore, non è il fratello sì. di Ernesto? Eh, esatto. Quindi sua madre... Che si, per la quale si è iniziato il processo di pianificazione ti voglio sapere, è vero o no? <ride> Ma no, no, non scelta. Scelta. È è? che rapporto ha? No, no, Quanto no, no, è che viene messo una persona che sì. ha una responsabilità, che ha avuto una responsabilità pubblica nella strada di Bologna, perché è stato imputato, io ho detto un capo ah, di imputazione Abusi, eh, bella, No, scusi, non ho capito No, bella, bella. questo è casuale il nome... ah, ma lei si riferisce alla strage di Bologna? Eh, si, sì, che... sì, a Ettore si è terrorista Ah, ma no, ma questo eh, è tutto non casuale non è, è una morte eh, eh, no, è no, no, no, no, no, no, no eh, scusa è un caso che totale non nome mio, ma l'avevo capito Scusi <susurra> no. no, sì. <susurra> Rispetto alla seconda domanda... Io, io, ma credo, chiunque scriva, non, non, scrive per sé, cioè tu scrivi perché ti piace scrivere, perché ti appassiona quell'idea, ti appassiona quella storia, quel personaggio, quella battuta, non è che scrivi, pensando, allora il pubblico come diceva, ma neanche Ferreni quello, quella, quella cosa spiritosissima che diceva, non è che lui lo diceva così perché lui aveva uno spirito pratico, ma...